ambiti che con il virus non avevano alcun apporto diretto. E ci chiederemo infine come l'intero processo e i suoi effetti potrebbe influire sull'individuazione delle responsabilità civili. Io sono Tommaso De Vesentini, sono un giornalista, sono i coordinatori di Sanità 360, che è lo spazio online dedicato alla comunità del risk management sanitario, ed è edito dalla Mucosciana. Con me oggi sono in collegamento la dottoressa Francesca Romana Pezzella, che è un neurologo del Dipartimento di Neuroscienze al San Camillo di Roma e presso la Regione Lazio invece consulente dell'area rete ospedaliera e specialistica della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria. Al suo fianco la dottoressa Alessandra Grillo, che è il direttore delle operazioni per conto di San Italia. Quindi, dottoressa Pezzella, intanto benvenuta e grazie. grazie per il tempo che ci sta dedicando. Entriamo appunto subito in, in media stress ma facendo una, una premessa: nel senso che noi dobbiamo affrontare il campo delle linee guida per capire come queste linee guida hanno influenzato, cambiandosi attraverso l'esperienza del Covid, anche l'accesso alle cure eh, in ambiti che con il Covid non è, avevano un contatto diretto. Per farlo dobbiamo fare un piccolo passo indietro e delineare il contesto nel quale ci stiamo muovendo, cioè il meccanismo delle, gui delle linee guida e come funzionano. Um, lei può darci una, una panoramica su questo ambito che è di fatto uno dei motori del, dei meccanismi sanitari? Certamente, eh, grazie, grazie a tutti, buonasera, buonasera ad Alessandra Grillo, buonasera a Tommaso Visentini e a tutti i nostri eh, amici che sono oggi qui con noi. E... Assolutamente sì, rispetto alla domanda del dottor Visentini. Partiamo anche con qualche, una piccola presentazione che ho organizzato per poter anche, ehm, diciamo così, essere più efficace e poter raccontare meglio questo tema estremamente delicato, che è quello delle linee guida e di come eh, sono cambiate. Qual è stato l'effetto della pandemia? Covid, una sfida completamente nuova per il nostro paese e per, per il mondo intero. Come sapete, e le linee guida che cosa sono? Spesso è un termine usato a proposito non a proposito, nell'ambito me, strettamente medico eh, intendiamo quella che è la definizione dell'OMS, vale a dire sono dei documenti che contengono delle raccomandazioni finalizzate a migliorare l'assistenza dei pazienti, quindi la qualità dell'assistenza dei pazienti. Queste devono essere, queste raccomandazioni devono essere basate su una revisione sistematica delle evidenze scientifiche e sulla valutazione di benefici e rischi ed anche di opzioni alternative. In questa slide vedete come abbiamo organizzato, come ho organizzato la presentazione e quindi quindi quali saranno un pochino i temi che andremo a toccare. Come sapete nel nostro paese il sistema delle linee guida prodotto uh, tantissimi diversi ehm, testi, tantissime diverse raccomandazioni eh, che sono state il risultato del lavoro di tutta una serie di differenti players, tutta una serie di differenti stakeholders che vanno dalle società scientifiche anche a um, gruppi di società scientifiche interdisciplinari con società di pazienti eh, pubblico, privato, veramente un mondo estremamente, estremamente vario ed è, è probabilmente anche per mettere ordine in questo mondo che è stato istituito il sistema nazionale delle linee guida con un decreto appunto del 2018 che ha attribuito all'istituto superiore di sanità eh, l'unico punto di accesso a quello che sono le linee guida riconosciute in qualche maniera dal nostro uh, servizio sanitario uh, nazionale. Il sistema delle linee guida quindi che cosa fa? Consente di valutare, aggiornare e pubblicare eh, queste così importanti raccomandazioni in tutti i campi ovviamente della scienza. Uh, medica e della, e della clinica e queste raccomandazioni ovviamente devono rispondere a degli standard quindi il ruolo dell'istituto è quello fondamentalmente di verificare che le linee guida che gli vengono presentate rispondano a determinati standard metodologici e che quindi la linea guida sia stata predisposta in maniera corretta rispetto a questi standard a questo punto una volta che gli standard sono o, stati eh, verificati l'istituto eh, definisce e, e, e pubblica queste raccomandazioni all'interno di un sito che mh, è molto anche facile da consultare che è aperto ovviamente a tutti, al pubblico ovviamente. Una volta eh, che queste linee guida sono state inserite quindi nel sistema eh, sanitario nel sistema nazionale eh, è chiaro che eh, oltre Oltre che verificarne la conformità ma vengono anche raccomandate degli aggiornamenti di questi documenti e gli aggiornamenti di questi documenti sono ovviamente uno dei lavori che vengono portati avanti costantemente dalle società scientifiche e dagli altri interlocutori che se ne sono occupati. I requisiti fondamentali di una guida di elevata qualità sono riassunti in questa slide, sostanzialmente è molto importante andare a valutare il gruppo che ha prodotto la linea guida Qual è stato il processo decisionale che ha portato eh, la produzione della linea guida e poi un tema estremamente scottante è quello dei conflitti di interesse, infatti i conflitti di interesse devono essere dichiarati da tutti gli autori, da tutti i partecipanti al gruppo e devono ovviamente riguardare quelle che possono essere le attività eh, specifiche di, eh, inerenti all'oggetto all in, all di studio, quindi all'ambito della linea guida stessa. Ovviamente la qualità della revisione delle evidenze scientifiche e il sistema anche di valutazione dei diversi risultati delle evidenze scientifiche stesse. Questo è anche molto importante. Infatti, nella letteratura internazionale esistono diversi sistemi. Il sistema Grade, ad esempio, che stabilisce come il la qualità diciamo così superiore di un risultato di un trial clinico è quella dei trial clinici randomizzati controllati in doppio cieco ovviamente che tutti noi conosciamo eppure sappiamo che questo tipo di studi oltre che essere estremamente costosi sono possibili solamente per alcuni tipi di intervento pensiamo ad esempio a un intervento quale un intervento riabilitativo non può sicuramente eh, avvenire in doppio cieco e, e e quindi esistono poi ovviamente delle modalità diverse di eh, valutare le diverse situazioni quindi il rating delle evidenze delle raccomandazioni e poi eh, non meno importante il fatto di, eh, co di condurre una peer review e una consultazione dei diversi stakeholders prima di pubblicare le linee guida in quanto la possibilità di eh, offrire a degli stakeholders esterni a dei revisori esterni la l'opportunità di individuare delle criticità o comunque degli aspetti non uh, sufficientemente approfonditi è sicuramente un'opportunità da non perdere per gli autori delle linee guida ovviamente l'aggiornamento come vi dicevo è molto importante sappiamo che le linee, alcune linee guida vengono aggiornate annualmente altre linee guida invece vengono aggiornate molto più di rato questo perché accade? Accade perché le evidenze scientifiche non è detto che seguano un passo molto veloce, come vedremo poi dopo nel caso del covid il passo è stato velocissimo, ogni giorno c'era una novità e quindi, e quindi è stato anche molto difficile correre dietro alle nuove, eh, alle nuove evidenze, ma questo non accade sempre, ovviamente ci sono delle condizioni in cui le differenze, gli aggiornamenti delle linee guida avvengono a distanza anche di, di qualche anno. Ovviamente, come dicevamo prima, al di là del conflitto di interesse, anche eventuali sponsor e finanziamenti debbono essere eh, dichiarati. Quindi chi può eh, in effetti proporre una linea guida all'Istituto Superiore di Sanità? Gli enti pubblici, gli enti privati, le società scientifiche, le associazioni tecnico-scientifiche, delle diverse professioni sanitarie che siano iscritte in un decreto specifico, che è quello del Ministro della Salute del 2 agosto del eh, 2017. Ovviamente, eh, tutto questo deve eh, seguire un iter, quindi questi gruppi possono. Pro, eh, inserire nella piattaforma la loro proposta di linea guida questa proposta è o, o è un nuovo lavoro una nuova linea guida su una nuova condizione ad esempio il Covid oppure un aggiornamento di linee guida che siano state precedentemente pubblicate mi vengono in mente per esempio quelle relative al trauma c'è stato recentemente un aggiornamento sul, proprio sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità o altrimenti un'altra possibilità è quella di tradurre delle linee guida internazionali, quelle del, ad esempio delle società europee o delle società americane e, e proporle anche queste sul, sul sito delle linee guida. Un esempio classico è quello della Società Europea di Cardiologia che spesso quasi annualmente propone del, delle indicazioni, delle policies, delle guidelines diverse che vengono tradotte dalla società italiana di cardiologia e proposte quindi in questo ambito. Ecco come potete immaginare questo processo è un processo piuttosto lungo e normalmente il tempo intercorrente tra l'ammissione della proposta della linea guida registrata nella piattaforma informatica e la presentazione della stessa non può essere superiore a due anni né inferiore a sei mesi, quindi un tempo piuttosto consistente se vogliamo e anche l'ultima ricerca bibliografica a supporto delle eh, raccomandazioni contenute nella linea guida non deve essere, stata deve essere stata effettuata entro 12 mesi precedenti, quindi vuol dire ovviamente che si cerca di portare avanti una letteratura eh, aggiornata e molto um, ovviamente diciamo molto in linea con quelle che sono le ultime evidenze scientifiche. Questo è il manuale operativo che è disponibile sul sito dell'istituto e anche questo manuale ovviamente va incontro a tutta una serie di revisioni ed è un manuale aperto a tutti che può essere utilizzato per poter produrre, quindi una, una, proporre e produrre una linea guida e vedere se l'istituto la accetta o meno in un tempo che va tra sei mesi e due anni. Questo è diciamo, quello che sarebbe stato in condizioni normali. Ora noi sappiamo invece che il Covid ha completamente stravolto questo meccanismo strutturato, nel senso che l'ha fatto accelerandolo, ma l'ha fatto anche cambiando la direzione delle informazioni, non più dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto, nel senso che per mesi, settimane, e mesi, mentre la pandemia diciamo, si diffondeva in Italia e il paese era bloccato, gli ospedali sono andati avanti senza ne guida o continuamente aggiornando, i protocolli sulla base delle informazioni che in tempo reale da diversi centri di ricerca nel mondo o dall'esperienza diretta degli ospedali stessi venivano a concorrere un corpus di eh, diciamo, linee guida d'emergenza sostanzialmente che hanno permesso agli ospedali di operare. Um, cosa, come si è sviluppato questo meccanismo e in, in che situazione è, è sfociato sostanzialmente? E in effetti l'esperienza del Covid ha cambiato completamente questo tipo di, di approccio perché eh, ci siamo trovati a, a dover eh, affrontare una, una nuova condizione in tempi estremamente, estremamente brevi. In questa slide ho voluto riassumere, sono due schemi che fanno parte di un report molto interessante di cui raccomando la lettura che è un report del, dell'OMS sui primi mesi, i primi due mesi della risposta dell'Italia al Covid-19. Come potete vedere dal 30 gennaio al 26 aprile in effetti eh, sono successe molte, moltissime cose, per cui con tutti i diversi decreti che si sono, eh, si sono succeduti, con, eh, ricorderete sicuramente gli screening della temperatura con i body scan negli aeroporti, eh, ricorderete sicuramente tutta una serie di mh, polemiche che sono nate in, intorno anche all'indicazione di, di non far arrivare più direttamente voli dalla Cina in Italia, fino a quando c'è stato il primo paziente e eh, chiaramente il primo paziente che ha portato ovviamente a un cambiamento radicale della, della nostra prospettiva. Qui sulla destra potete vedere l'incremento del numero dei casi positivi e eh, quando siamo arrivati forse il momento più critico è stato proprio il 3 aprile quando abbiamo avuto il picco del, del numero dei letti, delle eh, terapie intensive occupate dal, dal, dai pazienti affetti da Covid. Più, nelle prossime slide avremo modo anche di vederlo sempre raffigurato oh, in modo molto, molto impressionante, c'è cioè la differenza anche tra le, tra, le diverse, tra le diverse regioni. Ecco, in questo contesto, che come potete vedere è stato un contesto estremamente rapido, perché siamo passati da un numero che ancora sembrava si potesse contenere, quindi qui siamo all'inizio del lockdown al 9 marzo a una crescita forsennata del numero dei casi e, e quindi al dover prendere delle decisioni su come gestire e, e a che livello oh, impostare la risposta Uh, rispetto alla, alla problematica su cui ci siamo um, andati a concentrare, ecco l'Italia: diciamo così, i livelli di risposta sono stati, sono stati diversi. Ovviamente, il livello nazionale, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha, ha, come dire, ha, con, ha permesso di poter mettere in atto molto rapidamente tutta una serie di misure, inclusa quella del, del lockdown, l'assistenza. Ospedaliera, come sapete è, è stata un'assistenza un caratterizzata da che cosa? Dall'ampliamento fondamentalmente dall'ampliamento dei posti letto disponibili nelle terapie intensive dove i pazienti covid più gravi venivano accolti. Peraltro questa è una patologia estremamente particolare perché esistono manifestazioni veramente dal punto di vista clinico la fenomenologia è, è veramente varia, cioè ci sono, abbiamo dalla maggioranza dei casi totalmente asintomatici ai casi che hanno una, un sintomo magari anche semplicemente neurologico, l'anosmia, la geosia, no? quindi la difficoltà a sentire gli odori o l'incapacità ad assaporare eh, il cibo che si perde poi completamente, in alcuni casi non si, non si recupera più, quant'altro Questo poi ovviamente ha portato all'istituzione di nuove strutture, di nuovo concetto, i Covid Hospital, la decisione di quali potessero essere i farmaci, ed ecco qui l'importanza anche no, delle linee guida, i farmaci da utilizzare e l'istituzione di unità. Eh, le famose unità USCA, le unità speciali di continuità assistenziale a livello domiciliare per poter seguire i pazienti o i pazienti dimessi oppure quelli eh, che per fortuna non erano così gravi da, dover, da doverli ricoverare e poi ovviamente tutto quello che è stato l'assistenza intermedia, quindi con la possibilità di utilizzare alberghi o altre strutture dove poter accogliere i pazienti che facevano quarantena oppure che eh, appunto avevano delle forme non gravi di covid ma eh, venivano appunto invitati a, a, a trascorrere lì il loro, um, il loro, la loro malattia ovviamente sempre seguiti e, e monitorati ecco ovviamente questo ha, ha ha, ha cambiato anche eh, la necessità di produrre indicazioni eh, rapidamente, quindi queste indicazioni sono arrivate, come sapete, dalle da diverse società scientifiche, cioè ogni società scientifica in qualche modo si è voluta um, impegnare e a dare delle indicazioni su quella che poteva essere magari l'impatto del covid nella patologia specifica, quindi dal, della, dalla società degli anestesisti e gli animatori alla società dei neurologi a quella dei cardiologi e, e quant'altro. Qualche esempio è quello della SIARTI appunto, la società degli anestesisti e i rianimatori, la società e rianimatori che ha prodotto, devo dire, a ritmo velo, molto, molto veloce, a ritmo serrato, una serie di indicazioni che sono state poi anche riprese dal CTS, indicazioni in cui forse quella più toccante se vogliamo è quella relativa alle raccomandazioni di etica clinica per l'ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili. Questo è stato uno dei temi credo più dolorosi con i quali ci siamo dovuti confrontare anche, in altre anche dal punto di vista organizzativo, quindi con la riconversione di reparti interi e soprattutto nelle regioni del nord che come vedremo nel corso di questa, di questo, di questa presentazione si, a, a, hanno dovuto cambiare la loro natura, cioè da, da reparti di ortopedia, da reparti di neurologia sono diventati reparti covid. Eh, raccomandazioni tecniche, indicazioni tecniche ad esempio quelle, controllo via aerea e quant'altro e eh, ancora un documento a mio avviso molto molto bello, molto importante come, come comunicare con i familiari in condizioni di completo isolamento, quindi un documento questo intersocietario, con anche non soltanto Siarti, ma anche con la Società Italiana di Medicina Urgenza e altre società scientifiche, che si è posto il problema di dover, di dover dare anche delle dell'indicazione, un supporto a tutti quei colleghi che eh, dovevano dare notizie di vario tipo, anche le, le più brutte, per telefono perché alla fine il telefono o la videochiamata sono stati gli strumenti con i quali ci siamo trovati, io lo dico appunto come neurologo del San Camillo, con i quali ci siamo trovati a, a, diciamo così, a dover fare i conti nel periodo del, del lockdown quindi un altro esempio vi dicevo tutta una serie di indicazioni che eh, venivano poi diffuse attraverso i canali non solo delle società scientifiche ma anche attraverso i canali del, uh, del, dei social network e forse è nei social network che è nata una delle esperienze più particolari sicuramente ehm, almeno io non ne ricordo né conosco nulla del genere da una parte ci sono state le, eh, le, anche, le, anche le riviste scientifiche che hanno creato dei, ehm, degli spazi di, mh, di, di diffusione del, degli articoli, dei papers gratuiti, quindi c'era la possibilità di scaricare eh, qualsiasi articolo qualsiasi informazione eh, era gratuita ed è tutt'ora gratuita, quindi la possibilità di scaricare gli articoli e eh, di accedere in maniera assolutamente eh, immediata e free e poi i position paper e poi ancora questo uh, social network anche questo unico perché è la prima volta che vediamo una cosa del genere, nel, il famoso gruppo Facebook dei 100.000 medici, il gruppo Facebook dei 100.000 medici è, è diventato un luogo dove, eh, di cui anch'io faccio parte, molti medici, penso magari se c'è anche qualche collega collegato, un, un luogo dove sono state scambiate esperienze cliniche, esperienze tecniche, sono stati discussi casi clinici, sono stati ehm, condotti dei, ehm, addirittura delle survey chiedendo pareri, eh, presentandone poi i risultati. Ed un esempio è stato ad esempio questa lettera che eh, i colleghi, il gruppo dei 100.000 medici, gli quelli più attivi eh, si sono eh, appunto hanno voluto oh, indirizzare al Ministro della Salute eh, Roberto Speranza in cui hanno richiesto, hanno dato dei consigli per esempio hanno consigliato di, eh, di, eh, di, di in qualche modo eh, di poter rendere il più eh, facilmente accessibili dispositivi di protezione personale quello di aumentare il numero delle USCA quindi sul territorio, rafforzarlo ma anche quello di eh, aumentare il numero dei tamponi che venivano, che venivano fatti e, sono, oh, e hanno dato tutta una serie di indicazioni e consigli al CTS e la risposta di Speranza è stata anche interessante perché eh, lo stesso Ministro in risposta ha detto che molti dei punti proposti dai 100.000 medici in realtà erano stati già accolti e previsti dalle sue azioni. Sì. Ecco, dottor Presidente. Grazie per questa bellissima panoramica, nella quale lei ci ha anche sollevato molte delle, delle grandi criticità che hanno attraversato la prima parte dell'epidemia, delle, allora, delle scelte gravissime in terapia intensiva, della trasformazione di intere reparti e quindi della sospensione del di attività in quelle reparti comunque la con continuazione di questa attività, attività, attività, attività, attività, attività che sono viste eh, nel protocollo di Cittadini. Questa grande che si è giù a parlare um, veramente molto pesante per le persone che hanno avuto dei treni decorati e risultati per il Covid e che non hanno potuto ancora vivere perché hanno potuto comunicare un filtro proprio con la solidarietà del calestro che non potevano per la loro sicurezza e per i medici raggiungere tutto questo ha creato un grande vacuum di incertezza. Um, il dono eh, di sì, è stato un a all'inizio e non essendosi una certezza, che è si impegnata nelle richieste di rivolgimento legate direttamente in direzione al Com'è la situazione grazie. Ah, eh, eh, eh, Innanzitutto buonasera e ringrazio la dottoressa Pezzella e anche il dottor Visentini eh, per eh, questa possibilità. Volevo fare prima di rispondere alla domanda due eh, specifiche dei punti che. Anzitutto volevo ringraziare la dottoressa Pezzella, perché ci ha dato una panoramica, noi spesso parliamo di queste linee guida e spesso non conosciamo esattamente come vengono create forme e come vengono eh, poi eh, riviste durante il corso degli anni, dunque è assolutamente interessante per tutti noi. Volevo anche evidenziare però come eh, il Covid ha un po' modificato eh, la, gli assetti direi quasi geopolitici dei sistemi sanitari, l'Italia di solito quando noi eh, andiamo in tribunale o comunque ci confrontiamo con i nostri fiduciari, i fiduciari delle controparti, Uh, tendiamo a utilizzare le linee guida internazionali, le NICE oppure le uh, riviste, le revisioni di letteratura come le Cochrane uh, internazionali uh, e invece con il Covid è stato il mondo intero a guardare noi mm. e a spunto da noi sulle linee guida e gli asset uh, organizzativi. Su questo fronte mi faceva piacere, uh, la dottoressa aveva già citato l'articolo um, dell'OMS ma quello che dice il direttore regionale dell'OMS Europa Hans henri Klug eh, in cui appunto evidenzia come eh, l'Italia che è uno dei paesi con un sistema sanitario più forte all'indomani del Covid quando il Covid è arrivato in Italia ha eh, veramente portato quasi il sistema sanitario a un quasi collasso e questo ha gettato il panico in, in, in tutto il mondo perché se il nostro sistema vacillava Uh, gli altri stati si sono visti veramente, um, erano molto preoccupati uh, e continua dicendo che l'Italia è stata la prima nazione che tutto il mondo, a cui tutto il mondo ha guardato e che ancora oggi fa un po' da riferimento, dunque questi sono due eh, aspetti molto interessanti da secondo me da sottolineare. Tornando alla domanda che eh, mi ha posto, eh, devo dire che già durante i primi mesi della pandemia, quando eh, purtroppo i numeri che aveva fatto vedere la dottoressa Pezzella erano eh, un bollettino di guerra, ehm, Abbiamo assistito anche a delle impennate di pubblicità eh, che esortavano a presentare le richieste danni, delle richieste danni. Eh, tale fenomeno è stato talmente dirompente che gli stessi ordini come l'ordine dei medici e l'ordine degli avvocati hanno sentito l'obbligo di intervenire chiedendo a tutti i membri eh, un senso civico, facendo appello al senso civico e di responsabilità di tutti i membri. Um, Devo dire che anche i legali di controparte o comunque quelli che per noi sono legali di controparte ma i legali che assistono le vittime spesso hanno scritto, pubblicato articoli o rilasciato delle interviste in cui anche loro facevano appello ai loro colleghi di rivedere questo, in questo approccio un po' aggressivo, proprio perché la situazione che stavamo vivendo eh, era talmente particolare, talmente fuori dal comune, che in realtà è stata assegnata da più parti a una, guerra, una vera e propria guerra. Questo anche perché, ehm, anche a tutela delle stesse vittime perché eh, è importante per le vittime ricordarsi che quello che poteva essere considerato, può essere considerato un errore, una negligenza, eh, un'omissione, in periodo lo chiamo di pace, non necessariamente sarebbe stato valutato così in eh, questo periodo eh, di pandemia. A oggi veramente non possiamo ancora dire se ci sarà un'impennata, perché comunque la MEDMAL ha dei tempi molto lunghi, si sviluppa durante gli anni, eh, quello che però mi premeva evidenziare è che ci sono due fenomeni, dobbiamo parlare di due fenomeni distinti, uno quello che sono i casi Covid, cioè coloro che hanno in qualche modo eh, hanno avuto dei problemi eh, legati alla gestione della malattia Covid, o sono stati contagiati anche a livello all'interno delle strutture sanitarie ehm, dal Covid e quelle che eh, forse in modo un po' a tecnico noi definiamo il Covid indiretto, cioè tutti quegli soggetti che non hanno potuto usufruire del livello di assistenza, di assistenza eh, normale perché il mondo sanitario era incentrato a curare il Covid. Pensiamo alle persone che erano in attesa o di ricevere Ehm, o di fare i test eh, per scoprire se avevano un tumore o no. Tutte queste attività a un certo punto sono state bloccate, dunque anche lì c'è stato o ci può essere stato una, una serie di vittime è brutto dire però secondarie del Covid, indirette del Covid. Per quello che potremmo chiamare un, un effetto d'aria nel senso eh, questo dottoressa questo, diciamo, questo intervento del dottor Sigriva ci porta proprio nel, nel cuore della, della, del nostro intervento, del nostro appuntamento. Quindi, ehm, quanto sono cambiate le possibilità di accesso alle cure e alle diagnosi in seguito ai protocolli che hanno dovuto prendere, eh, diciamo, trasformarsi sulla, sulla scorta della pressione del Covid anche in ambiti appunto che non avevano eh, nessuna attinenza con il Covid, dall'oncologia dall alla, alla cura delle cronicità. Che, che cosa è successo? C'è stato sicuramente un notevole impatto indiretto se vogliamo della pandemia covid sulle cure a tutti, a tutti i livelli, io eh, chiaramente per, per il tipo di lavoro che, che faccio posso eh, fare così un esempio che è quello dell'impatto indiretto di, della pandemia sul cerebrale, con, devo dire è stato estremamente interessante perché ci siamo resi conto che eh, chiaramente alla, in alcune regioni dove il numero dei pazienti che necessitavano ovviamente di ricovero, aumentava, come dicevo prima, a un ritmo veramente forsennato, tutto quanto il sistema organizzativo delle cure per l'ictus, per esempio, è stato rimodulato, vedremo qualche esempio, ma guardate qui in questa slide, pensate solo alla Lombardia, dove a un certo punto, nel momento più, voglio dire, forse più caldo della pandemia, il 22 aprile, abbiamo avuto... o oh, quasi il 30% dei posti letto erano tutti quanti dedicati a pazienti Covid, ovviamente non solo terapia intensiva ma anche gli altri reparti e via dicendo, quindi questo chiaramente ha portato a tutta una serie di, di fenomeni. Ad esempio, ripeto, sempre in Lombardia dove normalmente esistono 38 stroke unit organizzate in un sistema hub and spoke, quindi dove ci sono gli hub che sono in grado di erogare le terapie più eh, aggressive quindi la, il famoso trombectomia per viando vascolare eccetera eccetera, ci sono gli SPOC dove invece si fa trombolisi per l'ictus acuto o sempre gli hub dove si possono fare, e eh, si possono trattare gli aneurismi rotti che causano l'emorragia subaracnoidea, ecco tutto questo mondo, un mondo estremamente organizzato um, in protocolli e, e quant'altro è stato stravolto e veramente overnight, cioè dalla sera alla mattina si è passati da 38 stroke unit a 10 stroke unit a 10 centri eh, nei quali venivano gestiti tutti i casi di ictus tutti i casi di emorragia subaracridea tutti i casi di emorragia cerebrale che dovevano essere eh, che avevano bisogno di quel tipo di assistenza perché il resto dei letti dovevano eh, sono stati utilizzati per i pazienti covid una cosa simile è successa anche, anche in Liguria e questo chiaramente ha avuto un notevole impatto e eh, addirittura anche adesso in, una, in questa fase non tutte le unità durante l'estate erano ritornate alla loro vocazione precedente ma uh, ancora si stavano come dire rinormalizzando, anche noi nella regione Lazio banalmente nella mia rete la stroke Unit dell'ospedale di Latina è stata, e la neurologia sono state completamente dedicate al Covid e quindi eh, l'ospedale San Camillo si è fatto carico di tutta l'area territoriale e che eh, serviva quindi quei, quei pazienti e questo è stato molto importante ovviamente in termini di accesso un accesso alle cure che è diventato se vogliamo un accesso a ostacoli, perché l'ostacolo maggiore anche era rappresentato dal rischio stesso che il paziente che arrivava potesse essere un paziente affetto non solo da ictus ma anche da Covid. Questo ha portato all'elaborazione di diversi eh, protocolli che prevedevano ovviamente eh, l'immediato soccorso del paziente con ictus attraverso un percorso tra virgolette sporco caratterizzato soprattutto dall'elevato livello di protezione eh, degli operatori e dal tentativo di fare quanto prima possibile di avere quanto prima possibile il risultato del tampone. Parliamo dell'inizio della pandemia, quando per avere il risultato di un tampone ci volevano anche 12-24 ore, non era così immediato. Oggi sappiamo che con i ser alcuni serologici in 20 minuti almeno abbiamo uno screening. Questo per esempio è quello che si fa nel mio ospedale. E, e a seconda... seconda... Vorrei un attimo per sottolineare un aspetto che non solo dalla sua narrazione emerge come eh, le risorse di spazi siano stati ridotti di, a un quarto del precedente, ma quella stessa riduzione deve essere ulteriormente suddivisa in un percorso come si può dire covid free e non in un percorso non covid free, un sospetto covid o rischio covid. Quindi c'è un'ulteriore complicazione certo. alla base, nel senso… Sì assolutamente assolutamente questa ulteriore complicazione per esempio ovviamente ha portato tutta una serie di, di difficoltà che si sono dovute affrontare a, eh, veramente in tempi brevissimi per mettere in sicurezza i pazienti sia quelli affetti da covid che quelli che non lo, che non lo erano che gli operatori e basta pensare a un pronto soccorso quindi il motivo delle tende della protezione civile ma è chiaro che se arriva un paziente con un infarto del miocardio o un ictus eh, la prima cosa è soccorrere il paziente cercando di proteggersi e di capire anche se, oltre a esserci quella patologia, ce n'è anche un'altra. Quindi, ovviamente, questo che cosa ha portato ad esempio a un rallentamento anche delle se vogliamo delle cure? Perché se io ho appena trattato un paziente ad elevato rischio covid eh, ho appena fatto un attack prima di metterne dentro un altro dovrò sanificare quella dovrò eh, pulire quell'ambiente dovrò fare in modo che il prossimo paziente non corra il rischio di prendersi l'infezione se quello precedente aveva un sospetto forte di, di averla ecco tutto questo è stato qualcosa con il quale ci siamo dovuti confrontare e gli effetti per esempio sulla patologia cerebroscola quali sono stati in alcune regioni è stato segnalato in alcuni centri una diminuzione eh, anche del 30-40% dei pazienti con ictus che arrivavano ma devo dire che eh, nel mio centro questo non è successo forse quello che abbiamo visto di meno erano i pazienti con gli attacchi ischemici trans i pazienti con situazioni più lievi che nel periodo del lockdown avevano o timore ed erano scoraggiati a recarsi in ospedale, quindi una maggiore prevalenza di ictus gravi, eh, un aumento del numero dei, dei pazienti con un ictus a insorgenza sconosciuta e tutti voi sapete quanto importante sia sapere quando è iniziata la sintomatologia perché in assenza di questa informazione non si può accedere alle terapie di rivascolarizzazione cerebrale, questo è stato un effetto del lockdown sulle persone che vivono da sole o comunque, sia che avevano una riduzione dei contatti sociali. L'outcome clinico di questi pazienti è stato in media peggiore rispetto a quelli che invece venivano o sono stati trattati in altri periodi e un'altra caratteristica era quella che i pazienti venivano trattenuti in ospedale per un tempo più breve, cioè la lunghezza del ricovero era, era in linea di massima un, un po' cioè era ridotta, questo ovviamente perché si cercava di, eh, di esporli meno da una parte al rischio di contagio, da un'altra parte perché se, cioè magari si aveva bisogno di posti letto perché l'ospedale con tempo accanto al che trattava l'ictus ictus non lo trattava più, quindi c'era comunque una pressione da parte del, del territorio, quindi molti uscivano con un workup diagnostico parzialmente completo da completare a casa e, e quant'altro. Quindi è veramente un difficile equilibrio. Un difficile equilibrio sul quale le società scientifiche hanno cercato di dare dei, dei consigli, di poter eh, eh, sostenere eh, in qualche modo tecnicamente, ma anche se vogliamo anche un po' moralmente tutti noi che ci siamo trovati sulla linea di questo, di questo fronte. Sì, anche dover fondere, non solo fare delle scelte, ma in maniera di fare delle scelte che basata su una priorità, cioè dando un'importanza, dovendo affrontare due rischi assieme, dover scegliere sempre quale fosse il più, il più grave e quello da affrontare. E questo ci riporta in maniera preponderante dottoressa Grillo su diciamo, una, una riflessione che è anche assicurativa e sicuramente alla, alla, alla <transiles> perché, uh sì. riguarda la uh, responsabilità perché lo riguarda sugli anni a venire in qualche modo potrà portare a ricalcolare il risultato della responsabilità e a prevedere una serie di compromisure. Quali cosa quelle che adesso si Ah, allora, il problema della responsabilità Covid sia nella sua forma diretta e indiretta, in realtà è un po' il nodo centrale su cui si è scatenato il dibattito eh, di noi assicuratori o giuristi eh, sin dai primi giorni della pandemia. In realtà forse si è detto anche troppo sul tema, ehm, in quanto in realtà tutti noi siamo alla ricerca di certezze, eh, soprattutto noi assicuratori che per assurdo lavoriamo con l'Alea, in realtà siamo particolarmente risk adverse e dunque vogliamo sapere come esattamente quali sono i confini. Eh, purtroppo credo che il Covid ci ha insegnato che eh, difficilmente possiamo avere delle certezze, soprattutto se in termini temporali che in termini geografici. Uh, per quanto riguarda i, i termini temporali, io mi ricordo i primi giorni, i primi, anche il primo mese in cui si accendevano le televisioni, si guardava la protezione civile, si, parlava, si guardava uh, i grandi esperti anche di rango internazionale che spesso cambiavano idea uh, su cosa si doveva fare, io mi ricordo uh, la diatriba mascherina sì, mascherina no, che ci ha accompagnato per lungo tempo, um, e dunque, in questa prima fase, dove veramente nessuno sapeva come ci si doveva comportare, probabilmente e con un aumento dei casi, come ha giustamente sottolineato la, la dottoressa Pezzella. Uh, dal 21 febbraio sono passati dal primo caso a nove giorni dopo, già con uh, 1694 casi e 34 decessi. Dunque, in un momento di grandissima impennata di casi e dove il sistema sanitario si è trovato ad affrontare con le stesse risorse uh, un flusso di persone uh, estremamente uh, maggiore rispetto al normale. E tutti noi sappiamo che il sistema sanitario è tarato su quello che è il flusso normale ehm, di pazienti. Si è trovato ad affrontare una situazione di grande emergenza. In questo senso, mi sento di dire, e molti stanno eh, parlando, eh, del, del, del fatto che si potrebbe e verosimilmente si invocherà il concetto di forza maggiore, eh, che è un concetto giuridico presente nel nostro ordinamento, ma presente più o meno. In, quasi tutti gli ordinamenti ehm, secondo il quale chiaramente quando esiste un evento di una forza tale eh, per il quale oggettivamente non è possibile resistere, tale evento eh, per la sua forza intrinseca determina eh, la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario e inevitabile. Così come il caso fortuito, anche la forza maggiore è considerata un, uh, una causa di esonero di responsabilità. E qui si aprirà sicuramente il dibattito fino a quando si può invocare la forza maggiore. Per il primo settimana, per i primi mesi, per la prima ondata, per tutta la durata della pandemia. Dunque i dubbi sono molti, ma anche a livello geografico credo che ci sia una grandissima differenza. Uh, pensiamo ad alcuni ospedali che purtroppo uh, sono diventati tristemente noti, perché abbiamo visto uh, delle scene in cui c'erano dei uh, camion militari che portavano via i cadaveri e quelle situazioni sicuramente non possono essere a altre situazioni in cui. Per fortuna alcune regioni sono state toccate veramente marginalmente dal Covid, per cui credo che eh, il, il Covid ci abbia insegnato a fronteggiare anche a livello ehm, giuridico eh, uno stato di grande incertezza secondo, e secondo me questo è il momento giusto affinché sanitarie da una parte, iniziano a raccogliere le idee, iniziano a raccogliere tutto quello che è stato fatto, al fine di poter far fronte ad eventuali richieste risarcitorie che possono arrivare per dimostrare che in eh, determinati luoghi e per un determinato lasso di tempo non era possibile fare diversamente o fare di più, tant'è vero che la pandemia non ha eh, colpito solo l'Italia, ma ha colpito tutto il mondo in modo devastante, la conta dei morti purtroppo la conosciamo tutti ma credo che debba anche indurre l'altra parte coloro che assistono le vittime ad avere un atteggiamento molto attento nel, nel fare richieste danni andare a individuare le responsabilità eh, perché anche lì non è molto semplice eh, di chi è la colpa del medico della struttura delle regioni che in alcuni casi hanno commissariato interamente il sistema sanitario regionale e hanno imposto eh, le organizzazioni di cui parlava prima la dottoressa Pezzella, dunque la riconversione di interi reparti, eh, la creazione di ospedali che non sono dedicati al delle organizzazioni anche internazionali che non sempre hanno dato delle indicazioni immediate a, eh, ai sanitari su come dovevano comportarsi dunque credo che sia anche un lavoro molto importante da parte delle vittime eh, e degli avvocati che li assistono andare a identificare puntualmente esattamente quel giorno eh, cosa è successo di chi sarebbe la responsabilità e se effettivamente considerato lo stato in cui eh, vivevamo eh, si possa pensare ad invocare una responsabilità Grazie dottoressa Villo. Eh, dottoressa Pezzella, adesso ricordando sempre a chi si ascolta che ehm, potrà sottoporre le domande per le due relatrici e, che poi alle quali verrà risposto eh, dopo quest'ultima intervento della dottoressa Pezzella, vorrei chiudere con questa, diciamo, questa tematica di prospettiva, esattamente le elezioni del Covid. Cioè, abbiamo visto come dal punto di vista della responsabilità medica, della responsabilità civile, come dire, in sanità e della eh, contromisura da con le quali prepararsi per eventualmente per il futuro dal punto di vista assicurativo, il Covid ha lasciato il segno. C'è già un grosso movimento e c'è stata una grossa riflessione. Um, Come è cambiato invece l'approccio al mondo della ricerca sulla, base della, sul, sulla spinta dell'epidemia? Sì, eh, grazie per questa domanda. Sicuramente il Covid ci ha, ci ha insegnato moltissimo, come diceva giustamente dottoressa Grillo, c'è stato uno stimolo e un impulso potentissimo per la ricerca, sia di natura medica ma anche non medica. E quindi eh, c'è stato una, un aumento dell'attenzione anche rispetto a quello che è l'importanza dei dati credibili e le conclusioni affidabili. Infatti se da una parte l'accesso rapido e, e al, agli articoli pubblicati in qualche modo anche al fatto che veniva bastava scrivere Covid e pubblic si pubblicava qualsiasi cosa, questo nei, nei primi mesi, eh, se vogliamo, ha fatto sì che mh, fosse, si potesse trovare nella letteratura scientifica a volte anche delle posizioni. Ehm, contrastanti, cosa che non è, per carità di Dio non, non è rara, però c'è stato un richiamo, se vogliamo, anche all'etica della ricerca, della professionalità nella ricerca un po', un po per tutti quanti noi, lo, lo abbiamo sentito in modo molto, molto forte. Così come abbiamo imparato che in effetti un processo non solo, eh, diciamo così, top-down, ma anche bottom-up di eh, analisi delle evidenze, di verifica, di implementazione di quanto importante sia il ciclo della qualità soprattutto nella sua parte eh, di comunicazione dei risultati, di disseminazione dei risultati e di consapevolezza da parte degli operatori di questi, possa essere eh, determinante nella, nel, migliorare, nel migliorare le cure. Eh, se oggi come oggi eh, forse il numero oh, de, dei morti è un numero... Mh, diverso, questo poi ce lo, dirà, non solo, ce lo dirà solo la storia, ma insomma l'impressione è che i casi gravi siano in proporzione inferiori rispetto all'inizio della pandemia perché abbiamo imparato che bisogna curarli subito, abbiamo imparato che bisogna dare subito gli antitrompotici, le parine a basso peso molecolare, abbiamo imparato che non si, deve, non, si deve, non si deve perdere tempo e questo lo abbiamo veramente imparato sulla nostra, sulla nostra pelle. In qualche modo abbiamo anche eh, dimostrato che un accesso gratuito, libero, se vogliamo, tra virgolette, alle informazioni contribuisce non solo alla definizione di migliori percorsi di cura, percorsi di cura di buona qualità, ma anche alla consapevolezza della, della popolazione e questa consapevolezza che invocava prima uh, Alessandra Grillo assolutamente eh, non solo quindi per gli avvocati ma anche per la popolazione tutta che è, in qualche modo è stata resa uh, edotta se vogliamo con una vulgata di quelle che sono le evidenze scientifiche eh, dell'impresa de, dell uh, che ci siamo trovati eh, di fronte, grazie. Perfetto, allora io credo che veramente sia stata una... Un'apertura, un ma un su un eh, una tematica molto specifica e molto, molto precisa. Quindi, ringrazio sia sì, la dottoressa Pettinare che la dottoressa Grillo per il loro intervento e per il, il tempo che ci hanno dedicato. Io credo che chiunque ci abbia seguito molto la possibilità di approfondire, condensate come ci eravamo proposti in un uh, periodo che non ha superato l'ora. Quindi vi ringrazio anche per la partecipazione, del messaggio che è stato profondo. Credo che tutti, i dottori, non vedo domande che sono state fatte, naturalmente sono molto numerosi e quindi evidentemente sono rimasti semplicemente silenziosi e attenti ad ogni singolo dettaglio che è stato espresso. Con questo approfondimento, veramente i miei complimenti e vorrei ringraziare tutti per il lavoro svolto e do un complimento a. A voi e a tutti i partecipanti nel prossimo documento di approfondimento del webinar e ovviamente anche alle pagine di Sanità del Sessanta sulle quali prenderemo questi temi e eh, racconteremo la giornata di oggi che eventualmente i eh, suoi ulteriori ricorsi che quello di siamo una comunità di pensiero che si dedica al sanitario. E Condivisione esattamente di quelle esperienze, di quelle consapevolezza, con settori come abbiamo fatto oggi, Perciò siamo sempre aperti a interventi, interviste, suggerimenti e apertura di lavoro. Uh, detto questo, io veramente ringrazio sia Reboppesi che tutti i partecipanti che ci hanno costituito e ringrazio Sam che si conoscono in una serie di webinar e vi auguro un, un buon pomeriggio e un buon prossimo grazie a tutti grazie a voi allora, grazie. A arrivederci grazie.